Ciao, come state? Tutto bene? Ah, sono seduta, va bene, perché oggi vi hanno un po' abbassato, ecco, vi hanno la prossima volta probabilmente trasmetterò da, da, da per terra no vabbè a parte gli scherzi insomma vabbè lo schavello è rimasto in garage perché in passato siamo stati in fiera quindi abbiamo portato un po' di roba in fiera ma andrò a recuperarlo per martedì prossimo intanto come sempre grazie perché anche oggi siete stati tantissimi e abbiamo chiacchierato mi avete dato un di spunti anche magari di leggere delle frasi e poi dire da quale libro sono state strappolate oppure l'oroscopo è uscito anche fuori l'oroscopo di Insomma, eh, mi avete raccontato della vostra passione per la cucina. Chi mi ha detto, ma perché non fai magari una parte di rock dagli anni 65 al 71? 75 giù di lì potrebbe essere un'idea anche per martedì prossimo. Insomma, raccogliamo tutto quanto e costruiamo insieme quella che sarà la diretta di martedì. Eh, quindi grazie, però oggi abbiamo anche ascoltato dei dischi. Nuovamente particolari perché poi nel nostro appuntamento ascoltiamo un po' di vinili. E allora, andate ad ascoltare il waterfront oggi ho preso del eh, diciamo così dei, dei, dei mh, degli artisti che forse non sempre ecco uh, mh, vengono uh, diciamo così ascoltati mi metto anche un po picchettino più <ride> più, più in alto e eh, quindi ci siamo ascoltati waterfront eh, con waterfront e il singolo cry che era stato quello più uh, venduto in assoluto poi, poi, poi, poi, poi siamo andati ad ascoltarci sempre negli anni 80-85, Sprout e in questo caso dall'album Timmy Queen che negli Stati Uniti invece aveva un altro nome per via della censura del, del, dell'attore, dell'artista, ci siamo ascoltati Appetite, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi e ci siamo ascoltati Andrew Ridgely, quindi ex-woman, eh, L'album in studio L'unico album in studio che ha fatto e eh, Da questo album in realtà Questo album non ebbe molto successo E ci fu una canzone Un singolo che doveva essere estratto come terzo singolo Ma fu abbandonato E quindi io ho detto ma perché non ascoltarlo È stato abbandonato è vero ma eh, Un album va ascoltato sempre completamente E quindi ci siamo ascoltati anche in Mexico Per cui questi sono un po' i... I singoli e gli album che abbiamo uh, passato quest'oggi e mi metto così perché non so più come stare quindi va bene, vi ritrovo martedì prossimo come sempre qui e se avete voglia fate un salto anche sul canale Patreon, Simona Non Solo Radio è tutto, ciao un abbraccio, buona settimana e buon martedì